Comunque grazie mille Roberta, ti farò il ballo delle 5 sub, scusami. Questo è il ballo delle 5 sub, questo è il ballo delle 5 sub con Roberta che ci dona la sub, questo è il ballo delle 5 sub, questo è il ballo delle... Sì. Scusami, faccio il ballo delle 5 sub. Tranquillo, basta dirlo, mi hanno sgridato, mi hanno sgridato, mi hanno sgridato il ballo delle 5 sabba, vabbè, vabbè, ci sta, era il butta buttafuori, eh, scusate, non volevo, non volevo molestare, ha eh? detto che non si può fare, ma no, era il ballo delle 5 sabba, niente, Ma ancora bene che non mi hanno dato, me l'hanno detto, sono stati gentili,